Ricordi, sbagli, sogni e rimpianti Fratellino mo' che mi sei cresciuto davanti Ricordo che uscivo di casa per gli urli e pianti Mentre l'Ips era per strada e lui era sopra i banchi Ricordi, sbagli, urli e rimpianti Fratellino mo' che mi sei cresciuto davanti Ricordo che uscivo di casa per gli urli e pianti Mentre l'Ips era per strada e lui era sopra i banchi Ora lavoro dio io sono a dare il curriculum. Forse è l'ora che l'Ipso cresca un poco più Ti assicuro e dura quando tale bel bu. Quindi non percorreresti questa strada almeno tu Salvati dalle mie droghe, dalle mie cose Salvati dalle mie droghe, da un'overdase E se trovassi quella donna, quella giusta Invece delle botte devi dargli le più belle rase È successo tutto, sedici anni fa, sono con mio fratello, quanti anni fra è successo tutto, sedici anni fa, sono con mio fratello, quanti anni fra? ok va bene sono contento di mio fratello ormai da tempo scapperemo te lo prometto anche pure senza un tetto